buongiorno ragazzi benvenuti a un altro video di rivoluzione di parole io sono il Rezzo e oggi andiamo a affrontare un argomento super spinoso super complicato super palloso la teoria musicale ecco quindi partiamo subito a mille entriamo subito nel, nel punto che cos'è innanzitutto la teoria musicale Molte persone eh, sono convinte che la teoria musicale sia un insieme di regole, nel senso che io prima di comporre una canzone prendo un bel libro di teoria che mi spiega appunto le successioni degli accordi, l'armonia, la melodia, le scale e quant'altro e dopodiché, forte di queste regole, mi metto ad applicarle eh, nella composizione. Oggettivamente è così, nel senso che se voi fate un corso di composizione, le prime cose proprio si basano sull'osservanza di determinate regole. Ma questo perché vi serve a capire a livello storico come si sono evolute certe ehm, consuetudini musicali. I musicisti nella realtà, nelle composizioni, molto spesso usano queste indicazioni in modo molto libero. Capire la teoria musicale, per quella che è una cosa senz'altro molto interessante, è un esercizio per la mente... È una cosa interessantissima a livello di storia dell'evoluzione musicale, e senz'altro, però, non è che sia fondamentale, indispensabile per creare musica. Prova ne è il fatto che moltissimi grandi musicisti sono autodidatti o, quantomeno, hanno cominciato così, dopodiché magari hanno anche loro approfondito. L'unica cosa che mi è rimasta veramente impressa e veramente utile in tutto, tutti gli esami di teoria e storia della musica che ho fatto al Dams è stato senz'altro la teoria funzionale dell'armonia. La teoria funzionale dice che in sostanza nel sistema occidentale, quindi nel sistema tonale quindi che si basa su una tonalità di impianto se voi notate appunto anche nelle opere eh, di musica classica sinfonia in do maggiore eh, concerto in re minore eh, quindi tutta la musica che parte da una tonalità di impianto quindi da una, una nota fondamentale e tutte le altre che sono in relazione ad essa questa teoria dice che partendo dalla, dalla fondamentale i, i, i gradi, quindi le note di quella scala che sono centrali per la composizione sono la, appunto, la fondamentale che è la prima, la quarta che è la sottodominante e la quinta che è la dominante. Questi tre gradi all'interno di qualsiasi scala eh, vengono rappresentati anche dagli altri accordi. Cerco di spiegarmi meglio. Facciamo un esempio pratico. Se io ho una, ho una canzone eh, in tonalità di Do maggiore, Avrò il Do maggiore come fondamentale, avrò il Fa maggiore come sottodominante e il Sol maggiore come dominante. Allora, se io in questa composizione incontro un Mi minore, che, cosa c'entra con queste tre? C'entra innanzitutto perché il, la triade di Do è composta da Do, Mi e Sol. Il Mi minore è composto da Mi, Sol e Si. Il fatto che hanno, già vediamo subito, che hanno due suoni in comuni. Il Si, sì, tra l'altro, è la quinta, quindi la dominante del Mi, ma è anche la settima del Do. Quindi in una tonalità di Do maggiore, molto spesso, se incontriamo il Mi minore, è come se quello facesse la funzione di dominante, è come se fosse un rappresentante di quella dominante. Quindi quell'accordo noi lo dovremmo interpretare come un do settima in cui il do viene sottointeso quindi non è mi sol si ma è do mi sol si do settima con la uh, fondamentale sottointesa questo a, a livello di interpretazione chiaramente il mi rimane quello il mi sol si è una triade ben precisa e quindi al di là dell'interpretazione quello è però per dire questo ci fa capire che qualsiasi tonalità e in qualsiasi Accordo che noi scegliamo di usare, dobbiamo capire qual è la funzione di questo accordo all'interno della frase musicale, quindi quell'accordo lì serve da dominante, serve da sottodominante o serve da tonica. Ciò che a noi ad oggi risulta bello, melodico, consonante, 200 anni fa risultava dissonante. Per esempio per la chiesa nel, nel 5-600 alcuni, alcuni accordi addirittura venivano chiamati diabolus. In musica, quindi per dire che insomma, fa venire in mente un so, Marilyn Manson nel 500, ecco una roba del genere. Leonard Meyer scrisse questo questo trattato che si chiamava Exploiting Limit, cioè eh, esplorando, esplorare il limite, quindi sfruttare il limite, in cui sosteneva che a volte proprio dei limiti di, de, eh, eh, personali no? eh, creano delle grandi opere. Questo perché perché nel tentativo, nello sforzo di superare quel limite, troviamo una via nuova, una, un modo originale di, di comporre o di interpretare la musica. Per eh, togliere questo discorso da una teoria troppo lontana dalla quotidianità, vi faccio l'esempio di un, un grande musicista, secondo me, forse il più originale degli ultimi anni in Italia, che è senz'altro Giovanotti. Eh, Giovanotti piace o non piace, come tutti i grandi artisti che hanno un grande successo eh, fanno dividere no, il pubblico tra chi lo odia, eh, perché c'è la zeppola, o perché ha successo e loro no e, e chi lo ama. E il suo successo è trasversale, se notate i ragazzini piccoli e i vecchi tutti amano almeno qualche canzone di, di, di Giovanotti. E' è evidente che quando uscì il disco della mia moto, non so se voi l'avete sentito, io pensate, fu il primo disco che comprai, ero in autostrada con i miei e rompevo i coglioni parecchio perché il viaggio era lungo e quindi mi comprarono all'autogrill, questo è il disco della mia moto, no? Io avevo circa dieci anni, insomma giù di lì, e come vai così, che è una figata! E io sentii figata e mi sembrava proprio una cosa super trasgressiva, capito? Mi innamorai subito uh, al, primo, al primo ascolto di questa cosa. Mi ricordo l'ho lo ascoltai tantissimo quel, quel disco. Era evidente il limite di intonazione, il limite prettamente musicale di Jovanotti. Ma come nell'esempio dicevamo nel trattato di Meyer, esattamente così, il suo limite ha fatto in modo che lui dovesse compensare, quindi si, si è impegnato molto probabilmente molto più degli altri musicisti già bravi, più bravi di lui, per riuscire a creare una musica convincente no? e, e, e si vede un po' in tanti ambiti della vita, e, come vedete magari la persona che ha un limite fisico perché ha avuto un incidente gli manca una gamba sviluppa delle, delle, delle capacità incredibili che non avrebbe avuto eh, se magari le avesse avute entrambe, quindi ragazzi, credeteci, se avete un limite magari sarete nuovi giovanotti e quindi fatelo Ragazzi, non paura. Quindi morale, quello che volevo dirvi ragazzi è che eh, l'autoria musicale è una cosa veramente affascinante come tutti i campi della conoscenza quando vai un po' a, a leggere, interessarti anche pur non essendo appunto uno specialista eh, scopri tantissime cose che senz'altro direttamente o indirettamente ti possono essere utili sicuramente non può essere un punto di partenza per la creazione della musica il punto di partenza è come dicevamo nel video precedente sul come scrivere una canzone se non l'avete visto vi lascio il link diciamo la cosa centrale è il messaggio cioè cosa volete dire partite da lì dopodiché chiaramente dovrete affrontare tutti i vostri limiti tecnici se non sapete suonare una chitarra o trovate qualcuno che la suona per voi o imparate a suonarla e, e, e quindi dovete nella pratica eh, trovare il modo eh, di superare i vostri limiti però non abbiate paura perché questo potrebbe essere anche la chiave della vostra originalità quindi eh, non bisogna demonizzare assolutamente eh, la teoria musicale eh, e non bisogna neanche però dargli troppa importanza nella composizione reale della musica sappiamo che tantissimi musicisti sono autodidatti e quindi questo ci dà la prova empirica che non è una cosa fondamentale e ditemi voi anche come, come la pensate che approccio avete alla musica alla teoria perché eh, io appunto dico queste cose perché avendo contatti con non molti ma qualche musicista eh, è un discorso molto ricorrente questo sulla qualità, è come se il musicista che ha studiato tanto lo strumento gli gira un po' il culo che arriva Giovannotti stonato e fa successo Sfera e Basta o qualsiasi altro diciamo, cantante o artista che eh, ha basato tutto sul coraggio di esprimere se stesso rispetto a nascondersi dietro degli stilemi musicali eh, da, da accademia Do, detto questo se invece voi siete uno strumentista non ancora che ve lo dico eh, l'unica strada possibile è quella di imparare perfettamente la teoria musicale perché dovrete essere dovrete essere in grado di riprodurre uno spartito a vista Questo sostanzialmente è l'obiettivo del conservatorio non è che la conoscere la teoria, conoscere lo strumento, la tecnica ti toglie la creatività la creatività o ce l'hai o non ce l'hai quello non dipende certo da questo un certo snobismo da parte di chi ha fatto il conservatorio rispetto invece anche magari artisti più ingenui più comunicativi che magari hanno successo sul web o vendono i dischi o fanno i concerti è un po' puerile, mette in luce il fatto che siete voi ragazzi che non siete felici del vostro approccio e viceversa se invece uno è assolutamente felice non dovrebbe dargli fastidio il successo di Giovannotti o altro per concludere la teoria musicale è come uno strumento un martello non ha di per sé un valore specifico dipende da co come noi lo vogliamo utilizzare se io il martello lo utilizzo per costruire una cosa bellissima a un valore. Se io il martello lo uso per dargli in testa a qualcuno, l'ammazzo, ha un altro valore. Quindi stessa cosa vale per la teoria musicale. Se noi utilizziamo la teoria musicale per aumentare la nostra capacità, a, uh, aprire la nostra mente, conoscere nuove cose, avere nuovi stimoli, questo ci servirà se, indubbiamente nella composizione della nostra musica viceversa se la teoria musicale la usiamo male e quindi ce la mettiamo lì come un qualcosa che noi dobbiamo seguire come una regola imprescindibile e ci chiudiamo un po in questo complesso di non sapere abbastanza di non conoscere la musica di non conoscere il pentagramma e così questo può essere un grande limite quindi fatene buon uso come il martello dipende dall'uso che ne fai ricordiamola questa cosa e detto questo ragazzi io voglio sentire i vostri commenti, eh, dai, dai, insomma, dai, ditemi cosa ne pensate a parte gli scherzi. Solite raccomandazioni iscriviti, like, eh, seguimi, e ricordati che di solito il mercoledì esce il nuovo video di Rivoluzione di Parole. Qualche volta succederà che slitta un po' perché ovviamente non è la mia occupazione principale quindi cerco di ritagliare il tempo per fare questi video e, però insomma dai seguimi e speriamo di creare una, una comunicazione interessante su queste cose dimmi se, punto, se ti è interessato, se c'è un argomento specifico che vuoi che io tratti e niente ragazzi, ciao buona composizione a tutti